Quindi cioè, è ancora una volta, cioè siamo di nuovo di fronte all'arroganza del potere che si permette di fare qualunque cosa in maniera indiscriminata anche se di mezzo ci va la vita di, una, di un ragazzo che già tra l'altro aveva un passato dal punto di vista, tormentato dal punto di vista psicologico come giovanissimo e che in una società civile noi chiameremo un eroe che è Bradley Manning, cioè incredibile, veramente. Senti, si può, si può dire che le armi del giornalista sono da una parte la documentazione e dall'altra il coraggio, se vogliamo, di fare la domanda, di fare le mm. domande. E, sì, sì, saper sì. quali fare. <ride> anche. E, a mio avviso quello che ha fatto Assange è stato fornire la documentazione. Poi ovviamente sta ai giornalisti, in base a quello, fare le domande però in Italia a quanto pare è più facile riempire i giornali di, di gossip vario ed eventuale piuttosto che effettivamente fare domande. Sì, io ti posso dire che secondo me Assange ha fatto anche un passo in più, non l'ha fatto da solo, l'ha fatto insieme ai team con cui ha collaborato, soprattutto per le cose grosse, cioè prima l'ha fatto da solo, poi quando si è trovato a maneggiare centinaia di migliaia di documenti l'ha fatto insieme ai suoi media partner, l'ha fatto anche le domande, nel senso che ha fatto anche le analisi, no? E l'ha portata in giro in un disastro di interviste, video e non video. E per cui, sì, sicuramente era tutto lì. Cioè, voglio dire, se uno vuole raccontare queste cose, sono lì da raccontare. In molti casi sono state raccontate, eh. cioè, non è che non sono state raccontate. Cioè, non, non voglio assolutamente dire che, che Wikileaks non è stato coperto, che ci sono notizie che non sono state date. Sì, si danno, però, si danno così. Un passant, no? Quando hanno pubblicato i Gitmo Files, sono uscite due colonne. Il giorno dopo le due colonne erano sulla sparata di Giovanardi contro l'Ikea, cioè per dire, no? Non c'è nessun tipo di, proprio di, di ordine, no? E, non lo so. Eh. Poi anche questa cosa che, che, che, che se, si è politicizzata, anche questa cosa di Wikileaks, no? Cioè nel senso, adesso Wikileaks in Italia è dall'esclusiva all'espresso Repubblica dall'altra parte il giornale ha pubblicato il meraviglioso volumetto di Daniele Capezzone contro Assange che è in cui veramente io consiglio a te ma a tutti quelli che ci guardano di se avete una mezz'ora di, di passarla con Daniele Capezzone veramente è, è meraviglioso un libro meraviglioso ve lo consiglio eh, dovete leggerlo. non ho altre parole è veramente figlio se, se, ecco sembra di leggere la trascrizione di un di uno di quei meravigliosi commentari o notiziari della Fox, no? veramente educativo. Sì. Senti, Jacopo mi dice che non si può dire Daniele Capezzone su Intervistato.com. <ride> Ma guarda, io ci ho pure litigato, per cui eh, ah, Siamo perdere. <ride> Senti, mm. um, un'ultima un cosa che ti voglio chiedere è, riguarda… Um, gli ultimi eventi legati ad Anonymous sì. e l'Ultzeg, mm -hmm. che cosa ne pensi? È complicatissimo perché è come chiedermi cosa ne penso del popolo italiano, tipo, <ride> cioè è una, sono, degli, sono dei collettivi veramente mm. complessi, eterogenei, compositi, difficili da ricondurre a un aggettivo solo, c'è un po' di tutto dentro, ci sono buone intenzioni, buone azioni, cattive intenzioni, cattive azioni, eh, ci sono persone geniali, ci sono degli imbecilli eh, e io penso che si sia visto abbastanza bene che ci sono tutte queste categorie di persone da, da quello che hanno fatto, perché un conto è intasare il, il il sito di Amazon perché sono sei mesi ormai sono sei mesi che non consente i pagamenti e le donazioni a Wikileaks un altro conto è spiattellare i dati prive, sensibili diciamo di, di studenti, docenti, di università cioè, non è la stessa cosa sembra esserci uno scarto ancora una volta secondo me tra la qualità di Anonymous a livello internazionale e di Anonymous Italia onestamente Anonymous Italia non mi sembra ha fatto una gran cosa eh, alcune cose sono decenti altre io non capisco che senso possa avere durante i giorni della, della bufera su Agicom andare a intasare il sito di Agicom rendendolo inaccessibile dando un pretesto a questa gente per poter anche fare la parte della vittima dicendo ah oh, gli hacker cattivi ci hanno fatto l'attacco informatico al sito della Gcom i tantissimi utenti che andranno tutti i giorni sul sito della Gcom non potranno accedervi per ben quattro minuti è una cosa che merita la prima pagina in effetti poi la notizia di fatto con tutto quello che stava succedendo con, con tutte le disgrazie che si hanno quando si ha la Gcom per esempio come quella italiana la notizia era agli hacker eh, i pirati attaccano col vascello, no? attaccano il sito della G-Com ecco, questa non è una gran mossa dal punto di vista mediatico no? voglio dire ecco, questo, questo a me fa, fa pensare un po' che di fatto le persone che hanno orchestrato questa cosa non abbiano un livello di intelligenza sovrumano ecco, perché potevano, avrebbero potuto sopportare la, la battaglia mia, dico perché l'ho fatto dal punto di vista giornalistico ma soprattutto di, degli avvocati delle persone competenti che hanno che hanno dato degli ottimi motivi per essere contrari a quella delibera, avrebbero potuto supportare questa battaglia in tutt'altro modo, cioè, e in altri casi l'hanno fatto, e quindi boh, onestamente a, a me è un mondo che mi affascina particolarmente, devo dirti la verità, mi piacerebbe moltissimo scriverne se avessi il tempo, scriverne sul serio, ma non ho il tempo. Si parlava anche di un, di un social network di Anonymous, proprio oggi mi sembra, qualche ora fa, Uh -huh. Che però a quanto pare non ha molte possibilità di decollare come progetto. Mm. Sì, E guarda, nell'articolo che ho scritto oggi sulla Terra 43 eh, ho sentito questa, questa come la posso dire, ragazza, non lo so, non penso che sia più una donna, eh, che è la fondatrice, di, è stata quella diciamo, che ha avuto l'idea di fare Anon Plus, questo social network di Anonymous pare che ci siano stati degli scazzi molto pesanti all'interno del, del progetto perché lei fondamentalmente frequenta le zone diciamo di internet dove, dove campeggiano gli anonimi ma anche è l'editor, diciamo, la publisher di questa Press Storm Media si chiama. e lei aveva iniziato questo progetto come Press Storm Media di fatto, no? poi gli anonimi non si sono aggregati a quanto ho capito Impiantandoci immediatamente il simbolo, il logo, no? la grafica, rilasciando interviste, a quanto dice lei, macinando bitcoins. Quindi hanno cominciato a anche un po' a ingannare, se vogliamo usare un termine cattivo, la gente. E lei ha lasciato il progetto e ha cominciato a fondare. invece, Sta cercando di lavorare a quest'altra cosa che si chiama singster.me, ed è una cosa molto interessante perché potrebbe essere un progetto alla diaspora se vogliamo, però ulteriormente più, distribu ulteriormente più ulteriormente distribuito e soprattutto la loro ambizione enorme è quella di cercare di fornire una specie di kit di salvataggio diciamo, per quelli che vogliono fare dissidenza a livello globale, no? sia nei regimi democratici, pare che ce ne sarà bisogno, visto anche quello che ha detto Cameron sia nei regimi non democratici, per cui eh, io le auguro tutto il bene del mondo, mi è sembrata una persona estremamente intelligente, pacata, estremamente colta, interessante, speriamo che funzioni. Beh, speriamo, sì. Una, una indie media con strumenti sociali? quindi non lo so, non lo so, devo dirti la verità, eh. penso che sia una cosa basata completamente sull'anonimato ma è un'idea comunque ancora in fase di... embrionale diciamo pure perché il team l'ha appena assemblato e... bisogna capire come cosa ne verrà fuori non è il primo progetto che sento un altro progetto simile era Global X, che è un, progetto, è un progetto bellissimo penso sia ancora in corso l'hanno presentato dei ragazzi a Perugia sono spesso in contatto con loro via Skype o insomma anche in altri modi e, e loro invece era l'idea era molto bella di, di dare a chiunque la possibilità di fare il proprio sito di leak in digitale. Un'idea no? bellissima che purtroppo in Italia si scontra con un disastro di problemi legislativi dal punto di vista della comprensione proprio anche sul mondo. E, Stanno cercando di organizzare le idee in modo da farle funzionare. Anche a loro auguro tutto il bene di questo mondo, senza dubbio. Eh, senti Fabio, ultimissima domanda ehm, che avevo fatto all'epoca anche ad Arianna Ciccone. Qual è la tua dieta mediatica? La mia dieta mediatica? Sì. Cosa leggo? Cosa mm. leggo? Sì. Ma allora, beh, come ti dicevo, tutto quello che è nel mio Twitter feed, che è un po', insomma, c'è tutto quello che vedo, perché mi è, molto mi passa sotto gli occhi purtroppo, e in Italia leggo la mattina, cerco di leggere tutti i quotidiani principali, diciamo che parto dalla stampa, ecco il gatto ha fatto dei danni, e no, il, la stampa e il corriere sono i primi che leggo di solito, e poi mi inoltro verso sinistra e poi torno verso destra cerco di non evitare mai libero il libero giornale che mi procurano ogni mattina una e poi all'estero mi piace molto di atlantic piace moltissimo foreign policy e non leggo quasi mai slate daily beast cose di questo tipo non è il mio cerco di non leggere mai i siti per cui lavoro che è una cosa che penso facciano tutti tra l'altro e poi leggo i blog li leggo di solito tramite diciamo un'application per, per iPad che si chiama Pulse che consiglio vivamente ottima e tra i miei preferiti sono sicuramente Giglioli, Sofri il Bonville eh, di non leggerlo e eh, cos'altro ma sono tanti, devo dire la verità Adesso ho incominciato a leggere abbastanza regolarmente Hacker News Che mi sta piacendo molto il tema e... Non c'è poi così tanto eh. Ah, è il post, leggo il post sì. Lo leggo più volte al giorno e non mi dispiace, devo dire la verità Non so Alcune... se l'hai sì, so ancora provato Comunque come feed reader, feedly ad esempio è ottimo è ah. Quello che uso io per esempio per leggere per tutte no. le letture praticamente, a parte quelle di Twitter e Facebook, quindi raccogli... Ah, Consiglio vivamente, vivissimamente, se qualcuno ha l'iPad, Instapaper. Uh -huh. Instapaper è eccezionale perché ti permette di salvare le cose che vedi durante la giornata, così scartabellando, le metti là e poi con calma te le recuperi e offline. È eccezionale veramente. Bene, Fabio, direi che possiamo concludere qui. Io ti ringrazio Buon tantissimo bello. per il tuo tempo. Ah, figurati, grazie a te. È stato Speriamo di non essere stato troppo irruento, ma ogni tanto mi lascio andare. Cosa che cerco di non fare sul blog, peraltro, perché no, ma infatti è ho un a casa. Ogni tanto non sono responsabile di quello che dico. <ride> allora, ti ringrazio tantissimo, è stato davvero un piacere. E, insomma, siamo stati bravi, quindi assolutamente sì, sì, sì. siete riusciti a farmi parlare un miracolo <ride> ottimo. Che avremo occasione di risentirci presto, certo. A presto, Fabio. Ah. Ciao. Ciao.